Ora vediamo come si inserisce un file audio. Supponiamo di volerlo inserire dopo questa scheda, quindi seleziono la scheda, clicco sul più, elementi multimediali, audio. Allora, se ho già un file audio sul mio dispositivo che voglio caricare, lo si trascina come abbiamo visto per le immagini. Supponiamo invece di volerlo registrare, basta cliccare su Registra mi dice di prepararmi e fa il conto alla rovescia. Se eh, il maestro avesse chiesto agli scolari di sommare i numeri da 1 a 1000 invece che da 1 a 100, oppure da 127 a 325.824, secondo voi il piccolo Gauss ci avrebbe messo più tempo oppure il ragionamento è più o meno analogo, anzi, è lo stesso, cosa ne dite? ok, questo è il mio file audio se non sono soddisfatta posso cliccare su registra di nuovo quindi viene eliminato il file, l'audio scusate che appena registrato e sostituito con quello nuovo, posso decidere di cestinare tutto se invece mi va bene clicco su aggiungi a Sway" inizia a caricarlo, può volerci un pochino, dipende, non è detto che lo faccia immediatamente. Ok, adesso l'ha caricato, qui possiamo inserire una didascalia e poi potremo andare in riproduci e vedere come funziona e se funziona, comunque funziona e lo facciamo dopo perché adesso invece voglio farvi vedere ehm, un'altra opzione quando si inseriscono delle immagini o, o anche altri mh, elementi formando un gruppo allora se clicco su gruppo ho 5 opzioni automatico, griglia, confronto, pile, presentazione vi faccio vedere la pila allora io qui aggiungo del contenuto in questo caso ho deciso di inserire delle immagini, chiudo il pannello perché le prendo dal mio dispositivo e inserisco nell'ordine questa immagine. Poi ne vado a inserire un'altra, sempre dal mio dispositivo, quindi questa. Poi ne aggiungo un'altra, sempre dal mio dispositivo e poi un'ultima e le sto inserendo in un gruppo uh, formato pila. Ok. Chiudiamo. Allora adesso cosa vuol dire averle inserito in gruppo? Vuol dire che Sway le organizza in un unico gruppo, quindi non le sparpaglia per la pagina e questo gruppo eh, l'organizzazione di queste quattro immagini. Eh, avrà un aspetto diverso a seconda eh, dell'opzione eh, adesso le abbiamo messe in pila quindi vi faccio vedere come funziona allora intanto, visto che siamo andati qua vediamo anche il file audio eccolo qui se clicco adesso si dovrebbe sentire aspettate, eh, di solito non parte immediatamente eccolo se eh, il maestro avesse chiesto agli scolari di sommare i numeri da ok, si sente, è inutile riascoltarlo tutto vediamo invece cosa vuol dire aver messo le foto in pila ho dato un'enfasi piccola, leggera, quindi sono piccoline chiaramente eh, avrei potuto oh, ingrandirle cosa vuol dire in pila? vuol dire che le posso sfogliare vedete, cliccandoci sopra questo è un gruppo pila se clicco su queste freccine mi si allargano le immagini a tutto schermo vediamo invece come funziona qui il gruppo pila se ci clicco sopra si comprime vedete e mi dà la possibilità di cambiare il tipo di gruppo mi si apre il pannello questa è quella selezionata perché pila in automatico le mette lui a seconda delle dimensioni oppure in una griglia o in presentazione in una griglia, adesso vi faccio vedere la griglia, poi le altre potete se vi interessa sperimentare da soli, andiamo a vedere nella griglia, nella griglia semplicemente come vedete le organizza appunto in una griglia. E, l'unica cosa che vi faccio vedere che può essere carina in alcuni casi magari adesso con questo esempio non ha tantissimo significato se io adesso clicco tipo di gruppo vedo che ho queste 5 opzioni mi si presenta un'opzione in più nel momento in cui io ho soltanto due immagini e non eh, così tante quindi adesso elimino questa elimino questa me ne sono rimaste due in questo gruppo griglia e se clicco tipo di gruppo vedete che ho in più questa opzione, quella del confronto, la seleziono, chiudo questo pannello e andiamo a vedere cosa significa. Allora con il confronto cosa succede? Che le due immagini vengono sovrapposte eh, chiaramente magari è il caso di scegliere due immagini mh, più adatte per un lavoro cioè studiate un po' meglio in modo che in effetti questa cosa dello scorrere e passare da un'immagine all'altra abbia eh, un significato, un effetto anche qui ce l'ha però le immagini non sono state scelte bene okay? e va bene l'ultimissima cosa Avrete forse notato che quando scorriamo, mh, quando riproduciamo lo Sway, l'immagine qui, in con lo stile che ho scelto, rimane un po' sfocata. Non si vede, per esempio, il viso di questo bambino. Allora cosa posso fare? Posso andare in modifica, tornare qui, cliccare sui dettagli dell'immagine e eh, cliccare ancora sull'immagine e andare a cliccare su punti importanti. Allora io posso decidere di selezionare l'intera immagine importante, allora lui la mh, decide che la deve far vedere tutta, altrimenti eh, deseleziono qui e vado con il mouse a cliccare, quindi si creano questi cerchi per dire qual è la parte che secondo me è più importante che voglio che sia messa in evidenza. Una volta che l'ho fatto chiudo, torniamo su riproduci, e come vedete il viso adesso è ben visibile, è stato spostato, diciamo il focus è stato spostato qua. D'accordo, direi che più o meno è tutto, vi ricordo che avete la possibilità poi di andare su modello in qualunque momento andare a cambiare lo stile, eh, potete anche fare una cosa del genere, cliccando su stile potete premere il pulsante Remix che cambia automaticamente il modello e il layout dello Sway e poi chiaramente si può tornare alla versione originale se non si è soddisfatti. Qui ne, mi ha creato un altro, vedete? Adesso qua ecco l'attività GeoGebra e per annullare e tornare alla versione precedente posso cliccare indietro. Ok, direi che è più o meno tutto e se vi è piaciuto, buon lavoro.